Oggi vi racconto la storia di quando Mercoledì Adams si trasferì in una città molto ricca, ma c'era uno strano signore che la spiava. Ah, è stato completamente estenuante questo villaggio, ma finalmente sono arrivato alla mia casa. Sicuramente però questa casa devo un attimo ristrutturarla, perché fa un pochino schifo, cioè guarda qui, guarda, cioè qua c'è addirittura la finestra che è rotta. Oh mio Dio, non lo sto vedendo fuori dalla finestra, ma chi è questo pazzo psicopatico? Cosa vuole da me? Non mi fa paura magari forse mi vuole tipo offrirla No no ti prego non dirmi che mi ha visto non dirmi che mi ha visto Oh no no no, no. Va, vado giù a parlargli vado giù a parlargli perché magari vuole dirmi qualcosa no No ha oh, un'ascia in mano ha oh, un'ascia no, no no no no allora prima di tutto io sono mercoledì, cioè no, non posso farmi spaventare da, da uno come lui anche se uno con un'ascia mi fa molta paura E cosa per, perché Ah vedi che se n'è andato se ne sta andando aspetta Devo andare Ad indagarlo perché non è normale come persona dove sta andando? Che diavolo sta facendo? Ok Ha rotto la staccionata. E eh, questo qua mi sembra... Oh no! No! Ma che diavolo di posto è questo? Come ho fatto a cadere? Lì c'è anche il motoscavo Forse da lì si può uscire No? No? Ehm, signore non, la conosco. Non, non lo conosco Non lo conosco Io non so chi sia lui uh, Faccio finta di niente Perché tanto funziona così no Oh mio Dio! mio Dio! Che, che, che posto è questo? Dove sto finendo? Che diavolo di posto è? Accidenti No Cos'è questa cosa? Ma che diavolo di... No, ok, sapevo io che non dovevo venire su Minecraft, ma dovevo stare nella mia serie Netflix, accidenti a me. Come faccio? No, no, posso? no non riesco, no, non riesco. Ok, sta funzionando? Ok, perfetto, va bene. No! O ok, è là, adesso chiamerò la mia mano, non mi interessa, cioè nel senso mi sta proprio antipatico questo tizio. Dopo gli faccio vedere io. Ha capito perfettamente chi io sono, però adesso devo capire che caspita devo fare, perché... Non sto capendo, sicuramente qua c'è una porta Ne sono abbastanza certo perché qua i quadri So che in questo regno su minecraft i quadri sono un indicatore Aha! Funziona, lo sapevo! Cos'è è questo? Salve, signore, e io Sono l'intelligenza artificiale della Playtime Corporation Come posso essere un Un attimo, che cosa la Playtime Corporation? c'entrava niente con, con me. Primo, fornisca il suo nominativo immediatamente oppure dovrò chiamare ma sicurezza. È arrivato il momento di scapparsene via. Uh, ciao, ciao. ciao. Um, vai indietro, per favore. Non sono qua a perdere tempo con te. Grazie. E ricordati che io sono mercoledì e come tale faccio un po' meno schifo del lunedì. Per il viaggio verso casa, mercoledì non faceva altro che chiedersi che caspita è questo Elliot Ludwig, che peraltro la continuava a seguire. Che cosa voleva da lei e che cosa c'entra con la Playtime Corporation? Apparentemente le due cose non c'entrano niente, ma chissà che magari non ci sia una backstory che non conosciamo. Tuttavia la nostra simpatica mercoledì deve pensare a casa sua adesso. Ok, sicuramente questa casa dovrà essere... Protetta ehm. Signore dove sta andando? Signore deve venire qua Sono io la proprietaria di questa casa Molto particolare Lei mi deve sistemare la casa Perché ho un problema con gli stoca fissi E con le fessure E con il pavimento Le sembra che io possa vivere in questa casa di me Io ho 20 e passa anni Sono una signora molto ricca E mi chiamo Mercoledì E lei dovrebbe portarmi rispetto Si muova la mia ira Ecco fa bene ad essere spaventato Sai io non ho molta pazienza con i servi Si muova più veloce schiavo Lei è uno schiavo poco efficiente La devo bastonare per caso? Eh? Bene bene bene il mio giardino è veramente meraviglioso Ehm sono ricca e tuttavia c'è questo signor Elliot Che mi mette i bastoni fra le ruote E questo non lo posso sopportare! Non lo posso sopportare! Quindi devo capire che caspita è e che intenzioni ha. Per ora però direi che vado a riposarmi nel mio Sono Ronko She Song Sangu. Grazie.